Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi si torna a volare con lui a San Zino Mini Pro, perché oggi ho deciso di riportare lui in volo perché comunque è il miglior drone è, tra virgolette economico se vogliamo da 249 grammi, economico si fa per dire ma rispetto ovviamente a un DJI Mini 3 Pro o un Outel Evo Nano sicuramente lui costa molto molto meno e la qualità è davvero comunque molto molto valida è un drone che, di cui ho già parlato, io l'ho portato spessissimo sul canale perché ha tanti punti di forza, comunque è stato lui che ha sconvolto il mondo dei droni 249 grammi e che ha dato il via a DJI a, diciamo impegnarsi di più nel darci qualcosa in più perché lui è stato il primo ovviamente a avere sensore anti collisione il primo a fare l'active track il primo ad aggirare gli ostacoli eh, e tutto questo ovviamente ha eh, diciamo influito sul fatto che dji portasse queste novità nel suo drone 249 grammi che come ho già detto in tanti video se non fosse arrivato lui secondo me dji tutte queste cose non ce le avrebbe ancora date di questo ne sono convinto eh, ovviamente lui non le fa come dji queste funzioni, perché comunque è arrivato un anno prima sapete che la tecnologia ragazzi in un anno non fa passi da gigante di più quando poi l'avversario con cui ti devi confrontare è un mostro sacro come DJI capite che eh, un anno è tantissima tantissima differenza però c'è anche tantissima differenza di prezzo questo drone costa circa la metà eh, di un DJI mini 3 pro e il video di oggi appunto è per vedere a che punto è arrivato lui dal punto di vista della qualità video con gli ultimi aggiornamenti firmware quello che è nel drone è l'1.5.1 che è l'ultimo disponibile ad oggi che è il 20 di agosto poi se prossimamente nei prossimi settimane arriverà un altro, quello lo scopriremo poi, comunque ad oggi abbiamo questo, quindi la prova sarà fatta con questo eh, firmware. E il cinematic video ragazzi è in montagna, quindi siamo a circa 1400 metri, 1500 metri, eh, la giornata è spettacolare, come vedete, cioè, guardate che sole pazzesco che c'è, e in una location del genere ragazzi se un drone si comporta bene vuol dire che la qualità video è tanta tanta roba, c'è anche un po' di arietta, quindi quando si sale di quota l'aria aumenta, quindi un po' tutte queste cose, eh, come sapete questo piccolo drone eh, ha dalla sua come lato negativo che tanti modelli soffrono di effetto gello, eh, il mio modello ne soffre. In maniera davvero molto eh, irrisoria rispetto a tanti altri modelli e questo ragazzi purtroppo ha limitato molto le vendite eh, di questo piccolo drone 249 grammi di casa Absan quindi detto tutto questo che era giusto comunque spiegare e raccontarvi la storia adesso è arrivato anche un po' di vento eh, si sentirà sicuramente nella telecamera scusatemi ma eh, questo è quindi detto tutto questo non perdiamo altro tempo se il video dovesse piacervi ragazzi lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram e porto tante novità spoiler anche di questo video non arrivate su Instagram perché arrivano sempre spoiler delle location dove vado a far volare tutti i miei droni spoiler dei prodotti che arriveranno sul mio canale YouTube eh, sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenerlo a questo canale dove posto tantissimi gruppo a sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale infatti anche di lui spesso lo metto eh, come link quando è in offerta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 I just needed someone to hold ragazzi fantastico Quest'area gioco per bambini eh, con giochi tutti naturali fatti di legno o il tubing comunque dove si viene giù con un gommone ma ragazzi la parte dei giochi di legno con le biglie di legno qua ai piani di bobbio eh, ragazzi è tanta roba perché comunque sono tutte cose che normalmente siamo abituati a vedere in trentino lì è forse la normalità ma invece è la rarità e quest'anno ragazzi hanno fatto secondo me un lavoro incredibile qui ai piani di bobbio siamo a pochi chilometri da milano e ragazzi è eh, tanta tanta roba davvero eh, il risultato che si sta ottenendo in quest'area oltre ovviamente al lato invernale dove si scia e eh, chi scia qua sicuramente eh, lo conosce appunto per questo motivo ma d'estate oltre alle passeggiate che quelle ovviamente sono sempre state tanta tanta roba ragazzi anche questa attenzione per le famiglie davvero bravi bravi bravi Be you chase it down tough it out If you just wanna